Allora, passiamo alla perché è più rapido eh, il caso duro. Eh, il caso duro di livello di risolvere ci alla ricezione della parte dell'ufficio acquisti della richiesta che abbiamo analizzato prima corrispondere in grosso modo a questo caso d'uso qua. L'ufficio acquisti attore fattore principale cosa fa? Riceve una richiesta d'acquisti e verifica la disponibilità dei fondi che si mappa all'interno del processo in questo punto qua, cioè subito dopo l'azione principale del proponente. Eh, io devo vederle insieme queste cose, nel senso che i casi d'uso mi fanno vedere tutte le cose possibili, il processo in qualche modo mi fa vedere in quale ordine, come viene giocata la pallina ping pong, il proponente fa una cosa, l'ufficio ne fa un'altra, eccetera. Quindi questi casi d'uso non sono sempre tutti possibili contemporaneamente, ma sono possibili solamente dopo che un altro attore ha fatto un'altra cosa. Ci sarà poi una parte di gestione di processo che è al di sopra del caso duro. Il caso duro gestisce la singola interazione. Mi metto lì, faccio una cosa, ovviamente ho posto che abbia le precondizioni per farla. Quindi l'autorizzazione e il fatto che il sistema informativo abbia l'informazione che mi permette di partire. E a monte, in un sistema informativo complesso, c'è sempre un modulo di gestione dei processi che dice quali cose sono possibili e quali no per i vari tipi di attività, eh, in questo caso per i vari tipi di offerte, ce ne saranno 10-100 in parallelo che sono in stati di avanzamento diversi e il sistema informativo dovrà gestire il processo di ciascuna, no? i vari token dell'activity diagram, in qualche modo vengono gestiti nel sistema informativo. In alcuni casi vengono gestiti manualmente, diciamo così, a codice. C'è cioè, il programmatore che farà in modo che questa, quella funzione lì non è abilitata se fa i suoi controlli sui dati, sull'esistenza dei, dei dati che servono. In sistemi più complessi invece ci, pro, ci sono proprio dei motori di, process, eh, di business process execution che prendono il modello dei processi e lo eseguono. cioè Questi diagrammi qua vengono esportati in un formato eseguibile un formato diciamo, specifico, ci sono diciamo, dei tool eh, appositi che ti permettono di generare queste cose, esportarli e questi a loro volta influenzano poi il resto del sistema informativo, permettono quindi questa per ora per noi è una operazione diciamo, specifica ma se uno usasse questi linguaggi diventerebbe anche di fatto una parte eseguibile del sistema ok, eh, veniamo a noi caso d'uso l'abbiamo chiamato l'ufficio acquisti fa sta roba qua l'ufficio acquisti riceve una richiesta d'acquisto verifica la disponibilità dei fondi l'ambito lo scope è il sistema di lo scope è il perimetro all'interno del quale ci stiamo muovendo. In questo caso è il sistema di gestione ordini, secondo MEPA. Il livello user goal, perché così è richiesto e così noi diciamo così, abbiamo interesse a fare in questo corso. L'attore principale vabbè, è l'ufficio acquisti, scrivo prima questo perché è facile. Intention in context, il nostro template ci chiede, allora di specificare qual è lo scopo dell'attore nel momento in cui inizia questo caso d'uso. Cioè, perché lo fa? Che è diverso dal che cosa fa. Eh? Qual è l'obiettivo che vuole raggiungere? Cioè, io mi metto lì, ah, adesso faccio questo, adesso faccio la ricezione ordini. Quindi l'attore svolge in questo caso 2, attiva questa funzionalità, perché vuole, diciamo così, verificare, lo dice anche il titolo in questo caso, è molto semplice, verificare la solvibilità di un ordine e quindi mandarlo, diciamo, in esecuzione, mandarlo avanti. Quindi, in certo senso, vuole eh, verificare che una richiesta d'ordine di acquisto diciamo, sia, eh, possa essere elaborata in quanto solvibile sui fondi specificati. quindi quando io ho verificato ciò ho finito quando vado al bancomat, la mia intenzione è prelevare i soldi quando ho prelevato i soldi ho finito quando l'intenzione viene raggiunta il caso 2 è finito non c'è bisogno di fare altro se invece il caso 2 non è ancora finito vuol dire che l'intenzione non era quella che in realtà lui voleva fare un'altra cosa una cosa in più ehm, l'interesse degli stakeholder quindi questo non è l'interesse dell'attore dell'impiegato che va a fare questa verifica ma è dell'azienda che è responsabile di ciò l'interesse del stakeholder è quello di garantire che non vengano emessi ordini non coperti hm? non emettere ordini senza copertura finanziaria. È vero che qui l'ordine, per dire in questo caso d'uso, non c'è ancora. Siamo ancora a livello iniziale di accetto o rifiuto la richiesta d'acquisto. Ma l'obiettivo finale, perché faccio questa verifica? Perché non vorrei mai che saltasse fuori un ordine o un bando per un bene e poi scopro che non ho i fondi per gestirlo. Quindi quello è l'interesse ad alto livello per il motivo per cui questo task esiste non è l'impiegato che ci gode a farlo l'impiegato lo fa per svolgere un certo tipo di processo ma a monte questo processo esiste per un motivo ok, a questo punto entriamo nel, nel vivo precondizione e postcondizione quindi la precondizione qual è e la postcondizione qual è Qual è la condizione affinché, precondizione significa la condizione a cui ne, necessaria affinché io possa iniziare questa attività. Io, attore, ufficio acquisti, eh? E la precondizione è che la richiesta di acquisto sia stata inserita, correttamente. Se non c'è richiesta di acquisto non posso verificarla, se c'è posso verificarla, non ci sono altre condizioni mi pare, no? Non è che fuori deve essere nuvoloso, affinché io possa fare questo, o che il MEPA deve essere, debba essere sveglio, oppure che il fornitore sia in Germania. In questo caso, per poter, prima di poter no, permettere all'utente di fare questo, è necessario che la richiesta di acquisto sia correttamente caricata, completa, di costo e fondi. Soprattutto sono due cose che poi mi servono. Ma potrei anche farmi un qua correttamente caricata, visto che quello, il costo e i, i fondi sono eh, attributi propri di quel concetto, mettiamolo tra parentesi, solo, così, solo per, così è più facile ricordarci che in realtà quando dico correttamente caricata è già tutto. è una conseguenza del processo, ovviamente, cioè io nel modello del processo arrivo qui dopo aver caricato la richiesta di acquisto, però questa è una verifica in più, cioè dico ok adesso, adesso che sono qua, dimentichiamoci del processo, immagini di dare questa cosa qui in mano a uno che te lo deve implementare, magari non ha capito l'intero processo, magari non ha neanche la visibilità sull'intero processo, ha questa funzionalità e come condizione di ingresso ci sono queste. Allora, puoi essere sicuro, se sei qui, che quelle cose ci sono. Non devi verificarle. E attenzione, la precondizione non è una cosa che il mio caso d'uso deve verificare che avvenga. È qualcosa che sono sicuro che è avvenuto prima. E quindi posso darlo per certo. Eh, la garanzia di successo, quindi che cosa succede dopo, dopo aver eseguito questo caso d'uso? Cosa può succedere? Succede che vado a mangiare pranzo. No, non mi interessa. Cosa succede dentro il sistema informativo? Dentro il, il sistema informativo succede che la richiesta viene approvata o eh, annullata o rifiutata. il sistema informativo in qualche modo terra traccia del fatto che la richiesta viene accettata o annullata qui ci fosse qualcuno che fa accounting mi dice sì ma è in questo punto già che impegni i fondi o li impegni dopo non lo so dovrei chiedere alle diciamo, politiche di accounting quando è che gestiscono l'impegno versus la, la spesa per capire se l'abbiamo fatta già qui oppure verrà fatta poi alla firma del direttore perché quando l'atto poi è definitivo Ok, adesso entriamo nel, nelle azioni. Cosa succede? Allora, innanzitutto, eh, immaginiamo che abbiamo il nostro attore che entra qua, riceve una richiesta d'acquisto e verifica la disponibilità dei fondi di ricevere una richiesta d'acquisto, immaginiamocelo praticamente, lui avrà di fronte a sé uno schermo in cui a un certo punto avrà l'elenco delle richieste d'acquisto che sono arrivate. Gli è magari arrivata una notifica, o in un angolino una frecciolina o una mail, non lo sappiamo, non abbiamo ancora deciso, ma a un certo punto il sistema dovrà presentare all'utente l'elenco delle richieste di acquisto inserite, da valutare. Questo dopo che ovviamente l'utente sarà entrato nella pagina, nella sezione relativa alle richieste d'acquisto. Quindi quasi sempre per noi la prima azione è sempre l'utente. perché non è che il sistema informativo ti viene a prendere a casa e ti dice c'è questo no? è l'utente che fa una cosa e il sistema informativo risponde quindi l'utente entra nella gestione richieste di acquisto il sistema mostra l'elenco delle richieste di acquisto pervenute e non ancora Approvate. Poi magari in quella sezione gestione di chieste d'acquisto il sistema mostra anche tante altre cose, no? Quelle che deve firmare il direttore, eccetera, eccetera. Però sicuramente a noi interessa questo. La questione poi di interfaccia, se mettere un'area gestione di chieste d'acquisto con tante cose, tante parti nella pagina, oppure tante pagine separate. Ma al momento diciamo le cose essenziali di cui siamo certi. Di sicuro in qualche modo l'utente deve iniziare, dice questa persona qua è entrata, adesso cosa vado a vedere? Gli acquisti, gli ordini, le vendite? Perché sono entrato nella richiesta di acquisto? Se sono stato informato in qualche modo dal sistema oppure se tutti i giorni alle 10 lo faccio esulo dal caso d'uso. Il caso d'uso parte col fatto che l'utente decide di voler fare questo. Perché l'abbia deciso, che cosa, abbia, che cosa lo abbia indotto a deciderlo, viene prima. Lui Decide di far questo e quindi fa quest'azione. Dove comincia? Dove finisce. Comincia decidendo l'obiettivo che ha e finisce quando questo obiettivo è stato raggiunto. Quindi il sistema mostra l'elenco di chi sta scritto per le non ancora approvate. Potrebbe essere più di una. Noi il processo l'abbiamo fatto in generale seguendo il token di una, ma ogni richiesta di acquisto ha il suo token diverso. A questo punto l'utente seleziona una RDA. Seleziona Mostra elenco. Sto pensando che queste richieste di acquisto pervenute e non approvate siano da 1 a 10, 20, non di più. Allora posso dire ti mostro l'elenco completo e poi ne scegli una. Se invece fossi in un caso in cui le richieste di acquisto pervenute potessero essere 200, non andrebbe bene questa soluzione o direi mostra le prime 10 e poi dovrei dire in base a quale criterio oppure dovrei dire all'utente inserisce dei criteri per ricercare una RDA specifica e gli faccio una ricerca, la provo e poi la seleziono ma... no? qui è vero che non sono ancora facendo dei mock up ma in qualche modo sto ipotizzando che sia possibile avere l'elenco completo di queste cose e quindi quando ho l'elenco completo l'utente non deve più far nulla se non scegliere una voce da quell'elenco sto anche ipotizzando e questa è un'altra scelta eh, che l'utente abbia la libertà di scegliere quale guardare prima e quale guardare dopo perché se no avrei detto il sistema propone la richiesta 1 la prossima richiesta d'acquisto di elaborare se lavoro in un call center non è che posso scegliere quale chiamata prendere la prossima che mi tocca devo rispondere anche se so, perché me lo vedono sullo schermo prima di rispondere, che è fiscato e che è già chiamato 64 volte ah, qui ci sono contesti diversi in questo contesto stiamo pensando non, prima, mi è venuta a mente così pensando in certe quanta indicazioni l'utente potesse avere la visione d'insieme di quante sono quelle in sospeso e quindi prenderne una non necessariamente la prima una di quelle mostrate sono scelte, eh, magari voi l'avete pensato diversamente e avete fatto tre scelte A questo punto cosa fa il sistema? Beh, il sistema, sistema mostra i dettagli, mostra, visualizza i dettagli della richiesta d'acquisto selezionata, selezionata sotto inteso, e la disponibilità dei fondi specificati cioè nella richiesta d'acquisto è scritto i fondi sono capitolo 32.4 io voglio vedere i dettagli della richiesta e anche sapere quanto c'è su quei fondi ma a questo punto io ho due numeri numero che mi dice questa richiesta di è per 3.000 euro, l'altro numero che mi dice su questo fondo ci sono 8.000 euro, quindi già il sistema stesso può indicarmi se c'è disponibilità oppure no, Cioè io non ho bisogno della persona che faccia la sottrazione no? per sapere se 8.000 è maggiore di 3.000, la può fare benissimo il sistema. Questo caso duro è esplicito perché magari ci vuole una persona che va a valuta, magari in casi più complessi uno può dire ma sì ma possiamo anche approvarla se scora, abbiamo l'autorizzazione, no? poi nella realtà si fanno queste cose, il budget non è, soprattutto i vari, i vari capitoli di un budget si possono diciamo così spostare l'uno dall'altro. E quindi non è detto che sia così netta la cosa, se fosse proprio così netta non servirebbe questo passo del processo. Potrebbe essere il sistema stesso che nel momento in cui l'utente inserisce, il, il proponente inserisce la richiesta e dice no, ci sono i fondi, ciao. Invece nel processo nostro, così come ci è stato descritto e diciamo, commissionato, il proponente può inserire comunque la richiesta. E poi c'è il signor dell'ufficio acquisti che la valuta. La valuta sulla base di valuta. Valutare significa valutare col cervello, non facendo la sottrazione. Quindi decide, eh, magari mancano 6 euro, ma chi se frega, va bene così, tanto poi magari i preventivi sono più bassi, o poi magari al MEPA riusciamo a avere un ribasso, o, quello che è, o poi magari questi 6 euro li mettiamo, li prendiamo presto da un'altra parte. Quindi il sistema informativo mostra questi dati, magari evidenzia la differenza, no? se la colonna in verde o in rosso, e poi però lui che decide avrà sotto i due bottoni che dice accetta o rifiuta. Bene, io mi sono immaginata così leggendo la descrizione. Quindi, visualizza il dettaglio dell'RDA, virgola, la disponibilità dei fondi specificati e la differenza, la rimanenza, positiva o negativa. Da il sistema dà all'ufficio acquisti le informazioni necessarie per decidere a questo punto l'impiegato, l'utente diremmo noi le parole, può accettare o rifiutare però qui siamo in un caso d'uso quindi descriviamo uno scenario per volta Descriviamo lo scenario principale, main success scenario, lo scenario di successo, quindi quello che lui accetta. Poi, come extension, come alternativa, descriviamo i scenari alternativi. Quindi non c'è mai il può o l'oppure in un caso duro, mai. Quindi l'utente accetta la richiesta di acquisto. schiacciandolo da qualche parte, specificandolo in qualche modo, quello è un problema poi dell'interfaccia utente. Non dico l'utente valuta e accetta, perché il fatto che l'utente valuti è un processo che avviene nella sua testa o magari al telefono. Non, il sistema informativo non lo sa, non lo vuole gestire, non gli interessa, non saprebbe neanche come fare. Ciò che vede il sistema informativo è l'output della sua valutazione, il fatto che poi alla fine lui schiaccia e su accetta perché abbia deciso di fare così il sistema informativo non lo può sapere no? quindi non descriviamo le cose che fa l'utente che non siano legate a un'interazione puntuale col sistema informativo a questo punto è finito verificare che sia assorbibile, l'ha fatto, la post condizione è stata raggiunta, cioè la richiesta viene accettata o annullata, in questo caso accettata, ho finito. Il punto 6 non c'è. È Finito quel caso, o ritorno o rimango, ritorno probabilmente alla videata del 2, ma Se voglio posso pensare che, visto che ho ipotizzato di avere più richieste d'acquisto in sospeso, nel punto 6 potrei pensare torno al punto 2. Predisponendo l'utente già per, accettare, per selezionare e accettare la prossima. Così lo fa in batteria, senza vol ogni volta che tornare all'inizio e rientrare nella gestione richieste d'acquisto. Ma se vogliamo questo, poi cosa faccio alla fine? È più una scelta di architettura, generale dell'interfaccia come navigo nel sistema più che non del singolo caso d'uso possiamo metterlo ma perché mi sembra una cosa ragionevole ma non è detto che sia l'unica il no? sistema eh, cioè, torna al punto 2 le estensioni sono invece il caso in cui l'utente non accetti l'RDA per motivi fuori quindi è un 5B 5.1 che l'utente non accetta l'RDA adesso vedo più ragionevole il fatto che venga accettata una richiesta anche se i fondi non sono sufficienti è più strano che uno non accetti una richiesta perché i fondi sono sufficienti. È anche vero che magari uno ha chiesto una bottiglia d'acqua e ha messo come fondi 300 euro, magari è acqua che arriva direttamente dal Polo Sud, ma non è detto che io voglio andare avanti con questa richiesta. Prima di farla arrivare al direttore, che poi magari insomma, può essere nervoso quel giorno, la blocco direttamente all'ufficio di ufficio acquisti. No, guarda che hai scritto 300, ah no, voglio dire 3,0, scusa può anche darsi così. Eh, tante volte sono controlli che non sono necessariamente controlli formali, ma anche controlli di correttezza, emissione dati, eccetera. No? Che devono... Altrimenti appunto, il sistema informativo va avanti, eh? se gli dico bottiglia d'acqua a 300 euro, se non ci fosse un uomo gravato alla la legge, va avanti. e poi il caso d'uso finisce anche perché il nostro processo va avanti in modi diversi a questo punto coinvolgono il proponente in questo caso, immaginiamo a livello di processo, dopo che l'impiegato dell'ufficio acquisti chissà dov'è ha accettato la mia richiesta d'acquisto in qualche modo mi arriva una notifica del tipo ah, la tua richiesta è già accettata, inserisci preventivi, oppure nel caso in cui avessi chiesto più di 5.000 euro allora mi arriva la notifica dicendo la tua richiesta è stata accettata, scrivimi il capitolato. A quel punto il caso duro dell'ufficio acquisti è finito e sepolto e, nascono dei, e diventano diciamo così, attivi a livello di processo dei casi duro che sono l'inserimento di un preventivo oppure l'inserimento di un capitolato, ma che poi sono, in, sono casi duro diversi in capo a un attore diverso. Quando cambia attore cambia sempre il caso duro, come regola generale. L'impiegato dell'ufficio acquisti a quel punto non può più fare niente, non posso generalizzare questo caso duro facendogli fare altre cose da che è lì, perché il passo successivo non spetta più a lui. Quindi la mette a salva, ci poi quando il proponente avrà inserito i dati, toccherà di nuovo all'ufficio acquisti di fare una cosa diversa sulla stessa offerta, sulla, chiesta, sulla stessa richiesta d'acquisto. Ma è una cosa diversa, fatta in un momento diverso, in un contesto diverso, su informazioni, precondizioni diverse. Quindi non cerchiamo di mettere mai troppe cose. Certo, non è un pezzo del processo, è un passo del processo. Ok. Vedete qualcosa che manca o che è sbagliato? era semplice alla fine questo, era abbastanza puntuale. Va bene, allora direi che per oggi e per quest'anno abbiamo finito, noi avremo ancora due settimane intere perché l'unico giorno festivo di gennaio è il 7, insomma, il 6, che è un lunedì quindi non ci tocca le lezioni, quindi faremo ancora mercoledì o venerdì delle due settimane successive dedicati praticamente esclusivamente a fare esercizi di questo tipo d'esame. E se riesco anche magari a trovare delle persone che magari vengono a parlarci dalle aziende al giovedì pomeriggio, qualche mezz'ora la anche quello. Buone vacanze!